gli infissi in PVC per ristrutturazione hanno le stesse caratteristiche degli infissi in PVC per nuova costruzione possono avere magari un telaio leggermente più largo per permettere di coprire un pochettino di più la situazione esistente se è una ristrutturazione con poche opere murarie però gli aspetti al quale devi stare attento sono sempre gli stessi come in nuova costruzione quindi attento alle dimensioni troppo grandi, attento al colore, alle dimensioni attento alla scelta del vetro e attentissimo alla posa in opera che in ristrutturazione è ancora più complessa che in nuova costruzione perché in nuova costruzione posso partire da un foglio bianco quindi col progetto del controtelaio magari di un monoblocco del sistema di oscuramento degli agganci in esotturazione devo fare i conti con la situazione che mi trovo e se ho che poche opere murali da fare devo fare veramente con quello che trovo quindi quando ho poche libertà di movimento ho molta più difficoltà nel progettare una cosa in opera che sia bella che sia resistente che mi faccia mantenere le prestazioni nel tempo proprio per questo motivo è importante fare una consulenza prima di acquistare gli infissi e quando acquisti gli infissi spesso chi ti deve fare la consulenza e il venditore dall'altra parte che te le sta vendendo con un evidente conflitto di interessi proprio per questo motivo per le persone che abitano lontane dalla Bisacchi dove non possiamo vendere gli Fisi direttamente ho creato un servizio di consulenza con il sistema Bisacchi su più, vai su www.blogbisacchi.it e richiedi una consulenza personalizzata ciao e al prossimo video